Ok, quello che a fare adesso si chiama capping cookie Lo che dobbiamo fare ora si chiama capping cookie È un modo per evangelizzare molto facile E' una maniera per evangelizzare molto facile È molto efficace In molti casi e si può utilizzare in una casa e si può usare in una casa in un bar o un ristorante in un bar o un ristorante quello di cui abbiamo bisogno lo è soltanto più o meno di una decina di bicchieri solo sono un 10 vaso una bottiglia di, di acqua e due oggetti simili e due uh, cose similares che posso mettere in questo caso sono due creme che in questo caso sono due cremas però se siete in un bar può essere il sale e lo zucchero e, però se sì, siete in un bar può essere il sale e l'azucca o l'olio e l'aceto o l'aceto e vinagre quindi come parliamo di quello che Gesù ha fatto? come parliamo di quello che Gesù ha fatto? quindi nel principio c'era Dio e nel principio c'era Dio che creò l'uomo che creò l'ombre e l'uomo era aperto nei confronti di Dio e l'uomo stava aperto rispetto a Dio e aveva comunione con Dio e, tenia con Dios. e viveva nel giardino terrestre, nell'Eden. E nell'Eden nel nell c'erano due piante. Había dos una era la pianta della vita, una era la della vita. E una era la pianta della conoscenza del bene e del male. Era della del bien e, del male. e cosa succedeva? E che passava? Che l'uomo poteva mangiare della pianta della vita, comer della, della vita. E questo gli dava vita. E però Dio gli disse che non doveva mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Però Dio gli di non dell'albero del conoscimento del bene e del male: perché nel giorno in cui avrebbe mangiato di quest'albero, sarebbe morto. Iva a morire. Allora, cosa è successo? E che che l'uomo è andato e ha mangiato di quest'albero, e, e, e questo ha fatto in modo che si è creato un peccato. Hizo se e il peccato lo ha fatto chiudere nei confronti di Dio. A e quindi l'uomo non poteva più parlare con Dio. Ya no podía con Dios. E quindi Dio si è dovuto allontanare dall'uomo. Ed ha allontanato l'uomo dal paradiso terrestre. E terrestre. Quindi l'uomo su questa terra si è iniziato a moltiplicare. Però aveva peccato. Però aveva peccato. E quindi tutti quelli che.. I figli Así que todos sus hijos, avevano peccato. A peccato e il peccato fu così grave, peccato grave che a un certo punto Dio decise di distruggere tutta la terra tutta la tierra. E mandò il, il diluvio universale. Però Noè trovò grazie agli occhi di Dio. E quindi Dio distrusse tutto. Dios todo. E soltanto è rimasto Noè. Però qual era il problema? Pero es el problema? Che anche Noè aveva il peccato. Che e quindi anche Noè non poteva tornare ad avere una relazione con Dio. E, non una con e anche Noè ha avuto dei figli. E, tuvo hijos. e la situazione si è ripetuta. La si allora Dio ha pensato di fare una cosa differente. Dios pensó algo Mandò suo figlio Gesù. Su Gli diede lo Spirito Santo. Le lo Spirito Santo. E Gesù è andato per il mondo. Jesús se fue por el mundo. Predicando il ravvedimento predicando che la persona si dovevano pentire dei loro, le che si dei loro peccati e le persone che si pentivano dei loro peccati a loro volta venivano perdonate e ricevevano anche loro lo Spirito Santo lo Spirito Santo e come Gesù andava per il mondo guarendo e liberando le persone e come Gesù andava per il mondo sanando e liberando le persone, anche le persone che avevano creduto in Gesù e che avevano ricevuto lo Spirito Santo, Santo sono andate per il mondo a il mundo far mundo y fare y la stessa cosa: fuori per il mondo a fare, il il fare il lo stesso, stesso come stiamo facendo noi oggi. Cosa succederà alla fine del mondo: che ci sarà quelli che avranno creduto e quelli che non hanno creduto e quelli che non avranno creduto. Quelli che non avranno creduto saranno distrutti los e che, andranno all'inferno. Sì, sì, Quelli che invece avranno creduto, e che avranno credito, torneranno di nuovo a mangiare nell'albero della, cioè, dell della vita. Nella nuova Gerusalemme. E la nuova Gerusalemme che arriverà da cielo. cielo. Quindi Questa è una maniera molto semplice es una maniera per spiegare. La parola, di la parola di Dio e quindi dopo di questo viene una domanda de esto viene una tu di quale parte vuoi essere? Di questi o di questi? Di che que parte vuoi essere? Di questa o di questa? Se vuoi essere parte di quelli che vogliono de servire il Signore? devi credere nel Signore Gesù. Devi battezzarti in acqua. Ricevere il battesimo nello Spirito. il dello Spirito. Ed andare anche tu in giro a fare quello che faceva Gesù. E questo il mondo a fare ciò che è a Gesù. Questo è molto semplice. Questo è es molto semplice. Amen. Amen. Amen.